Sono emozionato perché finalmente ho rivisto tanti, tanti che non vedevo da tempo e, e la mia è un'emozione forte perché penso che con questi compagni ho attraversato la mia vita. Da quando ho 15 anni ho, ho conosciuto tutti, tutti voi, siamo fratelli di lotta e oggi è una giornata importante perché nasce un intreccio. Finalmente respiriamo, finalmente stiamo uniti e guardate che noi non stiamo uniti soltanto in questa campagna elettorale, perché siamo già uniti da prima, nelle pratiche, nel mutuo soccorso che facciamo nel giorno per giorno, ho sentito dire prima il termine rivoluzione più volte, oggi la rivoluzione vuol dire cambiare le cose nel giorno per giorno, vuol dire ritornare ad essere legittimati nel nostro blocco sociale. Questa è la vera sfida, più che una sfida elettorale, è una sfida quotidiana. Vedete, molti compagni non voteranno, altri forse voteranno dopo, ci diranno com'è andata. Io con questi compagni ci lavorerò oggi, ci ho lavorato ieri e ci lavorerò domani. Perché se noi dobbiamo ribaltare tutto, la prima cosa che dobbiamo ribaltare è il partito delle calite elettive. Il partito, la forma dell'organizzazione oggi... In un, in un processo storico in cui lo Stato è feroce, in cui dichiara la guerra ai poveri. E guardate, chi lavora in frontiera come me conosce cos'è la guerra ai poveri. Viviamo in una società in cui la solidarietà è diventata un crimine e la povertà, la miseria, una colpa. Siamo arrivati al paradosso che i ragazzini che salvavano vite in mare sono stati messi sotto processo Mentre i governi che hanno dichiarato guerra e le multinazionali che tirano via le risorse dall'Africa diventano loro i giudici. Abbiamo ribaltato i significati. Allora la mutualità, il mutuo soccorso, la capacità di essere uniti nel blocco sociale, di essere legittimati, è oggi la nostra sfida fondamentale. Il mutuo soccorso non è una moda. Il mutuo soccorso non è nemmeno una parola. Io vedo molti che scrivono di mutuo soccorso, ma è complicato il mutuo soccorso oggi. Vuol dire ricostruire quell'azione collettiva che cambia minimamente le cose, anche nel giorno per giorno, nel blocco di uno sfratto, nel gruppo di acquisto popolare, nell'ambulatorio medico che hanno fatto questi compagni a Napoli. Il contropotere territoriale oggi, Vuol dire mettere insieme la capacità di presa di parola con le pratiche che servono da esempio per quello che siamo, per quello che dovremo essere e per quello che saremo. Io chiamo questa forma di organizzazione partito sociale che si contrappone al partito delle cariche elettive, che cerca di ricostruire la connessione fra la rappresentanza sociale e fra la rappresentanza istituzionale che si sono separate nel tempo. E per ricostruire questa connessione io faccio delle proposte molto semplici ma che sono significative. La prima è che le cariche elettive siano sottoposte alla revoca del mandato come era sulla Comune di Parigi. È vero che è anticostituzionale. È vero, lo so benissimo. Ma noi siamo comunisti e i comunisti applicano le forme della democrazia diretta. La contestano la rappresentanza borghese. È stato sempre così e su questo terreno dovremmo lavorare. La seconda questione So benissimo che non prenderemo il 3%, ma ci proviamo. Se dobbiamo raggiungere, se riusciamo ad arrivare a quel 3%, tutto il rimborso elettorale dovrà essere per sostenere le pratiche di mutuo soccorso nei territori. E infine, e infine non voglio fare il populista, ho finito. Non voglio fare il populista, però io penso che chi va lì non deve diventare un altro essere sociale da noi, non deve arricchirsi della carica elettorale. Chi va lì prende lo stipendio di un operaio metalmeccanico. Non lo dico per populismo, guardate non lo dico per populismo. Lo dico perché è in mezzo alla strada, è dura, è dura sta in mezzo alla strada, è in mezzo alla guerra fra poveri, perché la guerra fra poveri è la guerra che ci hanno dichiarato e l'hanno dichiarata contro i giovani. Perché i giovani sono schiacciati. Guardate, io vorrei che quella foto di Aldrovandi venga messa sulla nostra pagina e sia condivisa da tutti. Perché, come diceva Loec Vacanta, la distruzione dello Stato sociale corrisponde allo sviluppo dello Stato penale, la categorizzazione, il mettere l'uno contro l'altro, costruire il welfare delle categorie per fare in modo che negli sparci vadano solo i migranti e per poi dire che quelli lì sono dei privilegiati. Dobbiamo rompere questo meccanismo sull'accoglienza. E finisco. Finisco ringraziando i compagni dell'OPG e citando Gramsci. Gramsci scriveva che i giovani sono come i veliti leggeri e animosi dell'armata proletaria che muove all'assaldo della vecchia città infracidita e traballante per far sorgere dalla propria rovina la propria città se loro sono i veliti se loro sono i veliti noi da veterani dobbiamo fare il passo indietro l'ultima linea di resistenza le nostre sconfitte i nostri errori servano a loro di esempio e noi dobbiamo essere quel tutti per uno e uno per tutti che era la base della storia del movimento operaio questa idea questa frase Uniti siamo tutto, divisi siamo canaia, è stata la prima frase della Camera del Lavoro, della prima Camera del Lavoro di Reggio Emilia, con questa frase ben stampata in testa, andiamo davanti, avanti al futuro, avanti le fabbriche, avanti i centri commerciali come ha detto Maurizio, avanti popolo, potere al popolo.